Benvenuti sul canale di scuolainsofitta.com. Oggi prepariamo un'attività ispirata alla primavera e allo sbocciare dei fiori. Piego un foglio su se stesso ottenendo la forma di un fiore con i petali abbastanza profondi eh, da poter essere piegati su se stessi. eccoci qua, come vedete poi bisogna riuscire a piegare il petalo, per questo dicevo profondo ora le coloriamo io li ho già preparati uno incolliamo Due, incolliamo, tre. E ora li pieghiamo su se stessi, verso l'interno. Secondo giro. Andiamo a sovrapporre il fiore precedente, vedete, e il fiore più esterno. Andiamo a metterlo in acqua, verso un po' di acqua, riprendo il mio fiore e lo posiziono, vediamo cosa succede.